Oh, fra, ma alla fine ce l'hanno fatta, l'aiuto ha preso Cristiano Ronaldo. Guarda, lasciamo perdere che sono interista e la cosa boh, mi fa male. Detto questo, l'affarone del secolo, questo qua ha 33 anni, corre tanto, segna, è informissima. E poi è un gran figo, scusa. Sì, ragazzi. raga, va bene, eh. forte, bravo. Bello, segna 40 gol a stagione, ok va bene tutto? Ma non puoi pagare una punta a 100 milioni? Dai, ma con 100 milioni ti ripievo lo Juventus Stadium di punte! Stanno a chiamare mister, eh! Mister! Buonasera, buonasera! Ma dovevi? Diemelo se volevi prendere una punta, no? Volevi una punta veloce? Tac, guarda qui, ti portavo la Speedmaster, ma non la pagavi 100 milioni, Hai perfettamente ragione, hai perfettamente ragione, grazie! Ma comunque se vuoi una puta ce l'ho anch'io, eh Mister